la speranza. Una mattina di ottobre del 2009, poco prima di svegliarmi completamente, ricordo di aver fatto un sogno molto vivido. Un pensiero ricorreva con insistenza nella mia mente, come se qualcuno mi stesse sussurrando dolcemente all'orecchio. Non perdiamo la speranza. Solo così potremo sopravvivere. Il pensiero persistette. Cominciai a visualizzare immagini nitide. All'inizio mi ritrovai in Africa, in un villaggio rurale, desolato, uno scenario di povertà assoluta, privo di qualsiasi mezzo di sussistenza. Poi, un bambino. Avrà avuto una decina d'anni. Affamato, vagava per quella landa tetra e ostile, cullando tra le sue braccia il corpo morente di un bambino più piccolo. La voce continuava a ripetere. Non perdiamo la speranza, solo così potremo sopravvivere. Pianzi nel rendermi conto che quel barlume di speranza che albergava nel cuore del bambino costituiva la sua sola e unica spinta alla sopravvivenza. Sommerso dalla sofferenza e contro tutte le avversità, il ragazzino proseguiva il suo cammino aggrappato esclusivamente alla forza della speranza. Poi dividi la mia infanzia, assalito da sensazioni di solitudine, a volte di disperazione, di incertezza, paralizzato e incapace di compiere anche solo un passo in avanti. Le parole non smettevano di risuonare nella mia testa. Non perdiamo la speranza, solo così potremo sopravvivere. E allora compresi che anche per me quella speranza era l'unica cosa che mi rimaneva davvero tra le mani. Era quella scintilla celata da qualche parte nei meandri della mia anima a darmi la forza necessaria per andare avanti. Mi apparve in seguito la visione di tutti coloro che dimorano sulla terra in questo momento di grande cambiamento, di dure prove e di asperità. La voce non mollare la presa, non perdiamo la speranza, solo così potremo sopravvivere. Compresi che la speranza è il tesoro essenziale che ognuno di noi deve custodire dentro di sé. La speranza è l'arma che unirà il genere umano e lo condurrà al progresso. Se è vero che la speranza da sola non basta, è altrettanto vero che non possiamo farne a meno. Ci attendono giorni di evoluzione, di pesanti sfide, di trasformazione qui su questa terra. Dobbiamo dunque rivolgerci all'interno, ascoltare il nostro cuore e non dimenticare la sua voce. Non perdiamo la speranza. Solo così potremo sopravvivere. La speranza. Un pensiero del dottor Steven McRier del lontano 2009 ancora oggi dopo alcuni anni è attualissimo perché in ogni momento di cambiamento in ogni momento di difficoltà l'unico pensiero che può aiutarci ad uscire da quei momenti per migliorarci per evolverci è appunto un pensiero ed un messaggio di speranza.